Quindi in questo ultimo tratto diciamo così, di lezione andiamo a vedere gli esercizi che fanno parte della programmazione in Python. Eh, sono esercizi non di programmazione, ma diciamo così sulla teoria legata a come funzionano i diciamo programmi in Python, i costrutti, eccetera. Quindi vedere che non c'è da scrivere nel codice, ma più che altro da spiegare come funzionano. Ad esempio vediamo la domanda numero 1, ci chiede di spiegare il concetto di alias in Python e i potenziali problemi adesso correlati, quindi a questi alias, eh, durante la scrittura del codice. Allora, quello che io scriverei, quindi per la domanda numero 1 sugli alias, eh, direi che si dice, eh, si dice alias, una variabile, che faccia riferimento allo stesso dato, stesso valore di un'altra variabile. Ad esempio, se A è uguale, è che una lista 1, 2, 3, e scrivo B uguale A, allora sarà eh, un alias per la stessa lista perché esiste una lista sola 1, 2, 3 ricordate le cose che guardavamo sul, sul, sul Python Tutor eh, e abbiamo due variabili che si chiamano A e B che puntano alla stessa variabile alla stesso valore okay? che è una lista i problemi ci, ci sono problemi di due, tipo, di due tipi il, il primo tipo è quello più banale è del tipo che le modifiche fatte ad A influenzano anche b e viceversa e viceversa e beh questo è il chiaro perché in realtà sono lo stesso oggetto lo stesso valore che viene, a cui si può accedere in due modi diversi l'altro problema invece è un pochino più subdolo che nelle funzioni soprattutto nelle funzioni c'è il rischio bisogna fare attenzione a non perdere l'alias qualora la funzione debba modificare il valore passato. Quindi ricordate ad esempio eh che non devo fare a uguale a più, cioè se b fosse parametro della funzione non devo fare b uguale b più, che ne so, 4, in questo caso b non è più un alias, ma, una, ma, una, ma, ma punta ad una, ad una nuova lista che è la nuova lista costruita dall'operatore più, altrimenti uno dovrebbe fare p.extend 4, allora in questo caso viene estesa la stessa lista di prima. quindi questo un po' ragionato su queste cose quando nel capitolo sulle funzioni e liste passate alle funzioni ok eh, punto 2 perché in python i dizionari sono chiamati così a me sembra una domanda un po' scema eh, però c'era no? eh, il dizionario perché eh, mette, mette in collegamento metto in relazione una chiave con un valore, come in un dizionario in cui a ciascuna parola, cioè una chiave, il dizionario lo cerco per chiave, e associo una descrizione. E l'altra cosa è che al dizionario si fa sempre accesso per chiave, anche il dizionario di carta. Io lo apro perché voglio, so già la parola che sto cercando. Non è che lo sfoglio a caso o dalla prima parola verso l'ultima. Quindi so sempre qual è la chiave a cui accedere anche al dizionario di carta io voglio trovare la parola, eh, che ne so, relazione, allora apro il dizionario alla R, cerco quella parola, nel tempo più breve possibile, quindi è ottimizzato per l'operazione di ricerca eh, di, di una singola chiave, che nel caso dizionario di carta, appunto, è una, è una parola. Quindi se la dizionario sia di carta che Python... Quindi lo apro, cerco un termine e poi non mi interessa cosa viene prima, cosa viene dopo e in che ordine sono gli elementi. Io avrei risposto così a questa domanda diciamo così, un po' strana, ecco. Al dizionario, con la L. Poi vediamo cosa viene chiesto dopo. Dove prendo questi concetti riassunti? Eh, in realtà sono lungo tutto il corso, non c'è una... Un... Un riassunto su queste, queste domande qui non sono domande la cui risposta può essere puntuale oppure eh, sono semplicemente ciò che avete capito e imparato dei concetti che abbiamo spiegato lungo tutto il corso. Adesso, sulla parte sull'alias, ad esempio, c'è una, una parte delle slide che appunto dove si parla di funzioni, eh, liste e funzioni. C'è un capitolo che si chiama Liste e funzioni. Eh, su, sì, sulle slide, sul libro, sul. Eh, dove l'idea di queste domande è che oltre a, ah, diciamo così, quando avete studiato, oltre, diciamo così, aver imparato a scrivere le istruzioni, avete anche capito che cosa, che cosa fanno queste varie singole istruzioni, no? perché un dizionario è diverso da una lista, qual è il suo meccanismo di funzionamento, eh, che differenza c'è tra queste due eh, istruzioni. Quindi magari uno programmando lo sa fare, ma per saperlo fare deve aver capito il concetto che sta a monte. Quindi in realtà sono un modo diverso no? di... Eh, Raccontare le informazioni che dovreste avere, questa, questa differenza la dovete sapere se, vi serve, se volete scrivere un programma corretto, quindi da un lato nella parte di programmazione la dovete scrivere giusta, nella domanda di teoria vi chiediamo di diciamo, spiegare perché, no? in qualche modo, Quindi è la, stessa, è la stessa conoscenza, non mi sembra che ci sia da studiare in più rispetto ad aver assimilato e compreso i costrutti di programmazione. Eh, qual è lo scopo principale questa è facilissima dell'indentazione nel linguaggio Python fare un esempio in cui essa risulti di vitale importanza eh, quindi l'indentazione serve per delimitare i blocchi eh, nei costrutti if, while, for, eccetera Eh, e quindi ad esempio eh, se io facessi per fare un esempio in cui risolti cioè, di vitale importanza cioè vuol dire che il programma fa due cose eh, completamente diverse a seconda dell'indentazione quindi io potrei pensare ad esempio se che so, A maggiore di 0 due punti print A e poi ho un print b e eh, è, è diverso rispetto al caso in cui la print b sia anche allineata dentro l'if quindi alla fine questa operazione che vi deve essere fatta in solo in un caso eh, in quest'altro caso nel primo caso viene fatta in entrambi i casi quindi devo capire se questa istruzione fa parte o non fa parte di questo if eh e questo lo capisco solamente grazie all'indentazione eh, io non avrei Cioè, io, una cosa di questo genere non l'avrei scritta perché questo è un errore di sintassi no? perché è vietato non indentare se ho due punti poi sono obbligato a indentare quindi vado a indentare e poi magari l'errore lo posso fare sulla riga successiva che devo decidere se deve essere ancora a sua volta indentata perché sono dentro la if oppure deve essere al di fuori della if poi, questo può poi essere un if, potrebbe essere un while, potrebbe essere un qualunque costrutto, ehm, diciamo così, di, di controllo. E quindi in questo caso la, questa qua viene fatta sempre e questa invece viene fatta solo se è maggiore di zero. Okay. Domanda 4, cosa ci chiede? Ci chiede di fornire un esempio in cui l'ordine delle istruzioni e l'if influenzi il risultato finale. Quindi questo vuol dire che dobbiamo scrivere delle istruzioni if, e l'IF, e l'if con le stesse condizioni ma che cambiando l'ordine il risultato possa cambiare. Allora, questo significa che se noi avessimo nelle varie condizioni, delle, nei vari rami, delle condizioni che sono tutte disgiunte una dall'altra, faccio un esempio prima. Se io avessi if A uguale 0 uguale 1, fai qualcosa, qualcosa A. Elif A uguale 2, qualcosa 2. Elif A uguale 3, qualcosa 3. queste istruzioni le posso rimescolare a piacere, perché queste condizioni a uguale 1, a uguale 2, a uguale 3 sono condizioni incompatibili tra di loro, se ne verificherà sempre solo una, ok? Quindi posso controllare, spostare, mettere 3, 2, 1 anziché 1, 2, 3 e il comportamento del programma non cambierà. Però cambierebbe invece se io mettessi un maggiore, ad esempio. Okay? Allora, in questo caso ho costruito delle condizioni che non sono separate tra di loro, ma sono sovrapposte, in questo caso sono un sotto di quella precedente. Allora, in questo caso, eh, if a maggiore di 1, faccio qualcosa se, se è maggiore di 1, chiaramente. E quindi questo blocco qua non lo raggiungerò mai, e quest'altro non lo raggiungerò mai. Perché? Perché se a era maggiore di 1 ero entrato di qua e quindi essendo degli elif, queste parti non vengono considerate perché sono già entrato nel primo ramo. Ok? E, e quindi non capiterà mai che io arrivi qui con a maggiore di 2, perché se a è maggiore di 2 matematicamente è anche maggiore di 1 e quindi sono già entrato qua. Se invece cambiassi l'ordine di queste cose e quindi avessi prima... 3, poi 2, poi 1, quindi 3, poi 2, poi 1, allora vado a vedere, nel, ricado nel primo caso in cui A è maggiore di 3, nel secondo caso ricado se A è maggiore di 2 ma minore di 3, in realtà minore o uguale a 3, perché vuol dire che se a è maggiore di 3 ricado qua, se no, a non sarà maggiore di 3, cioè è minore o uguale, può essere maggiore di 2. Allora, se è maggiore di 2, ricado qua. E con A maggiore di 1, ricado se A è, è maggiore di 1, ma minore o uguale a 2. Ok, quindi in una catena di ELIF, qualora questi ELIF non siano mutuamente esclusivi, ma siano sovrapposti, conviene sempre partire dalla condizione più restrittiva e poi via via allargarsi, perché altrimenti se parto da quella più ampia, nelle altre non ricadrò mai più. Nonostante se io leggo il codice, a prima vista mi sembra di dire ok, ma se è maggiore di 2, faccio questa parte, in realtà no, perché la condizione maggiore di 2 è già stata mangiata, fagocitata da una condizione più ampia che la conteneva in precedenza. Ok, quindi in questo caso bastava fornire un esempio di questo tipo: questo è il, primo che mi, il più semplice che mi è venuto in mente con dei numeri. Eh? Uh, poi cosa, il 5 cosa mi chiede un programmatore vuole rappresentare delle matrici di numeri nella propria applicazione ad esempio vuole rappresentare questa matrice e questa è disegnata diciamo così, come se la disegnassimo su un foglio di carta matematicamente il programmatore ha pensato a tre possibili rappresentazioni di questa matrice si discutono brevemente i vantaggi i, di scrittura, i vantaggi e i svantaggi delle tre opzioni indicando se alcune di esse si devono considerare errate quindi qui mi sta chiedendo, guarda, tu vuoi rappresentare questa struttura dati che è una matrice? Ehm, io ti faccio vedere tre modi diversi di costruire delle strutture dati in Python, ok? in cui ci sono quei numeri, 1, 2, 3, 4. Dimmi se per alcune di queste strutture mi dici è sbagliato, oppure se non sono sbagliate, nel senso che non si deve fare così, Oppure, se non sono sbagliati, eh, quali sono i casi in cui può convenire l'una oppure l'altra, oppure l'altra ancora, per rappresentare questa matrice. Allora, proviamo a commentarle una per una. Eh, allora, quella più naturale per noi è la seconda, no? quella che abbiamo sempre usato. La rappresentazione 1, 2, 3, 4, la rappresentazione, la rappresentazione eh, diciamo così, come lista di liste per righe nel senso che la prima lista contiene la prima riga la seconda lista contiene la seconda riga quest'altra rappresentazione potrebbe essere vista come una rappresentazione come lista di liste però per colonne eh, quale dei due è giusta e quale è sbagliata ma mi sembrano entrambe potenzialmente giuste la prima è quella più naturale diciamo così più comune intuitiva eh, questa seconda invece è meno comune potrebbe essere utile se devo eh, se devo elaborare per colonne ad esempio se mi serve la somma delle colonne la media delle colonne il massimo delle colonne beh in questa seconda rappresentazione è molto più comoda perché basta fare un sum un max un un, sì, sì, una somma, un, un, un operatore aggregato direttamente sulla prima sulla seconda sottolista mentre invece nel primo caso è più facile fare una somma per righe che non per colonne, invece per fare la somma per colonne devo andare a prendere il singolo elemento di ogni singola riga, no? è un pochino più complicato e, è asimmetrica questa rappresentazione cioè da una parte vengono favorite le righe dall'altra vengono favorite le colonne quindi questa è la rappresentazione preferibile, ma perché è quella più intuitiva, quella che ci si aspetta. Quest'altra non è sbagliata, bisogna fare attenzione perché è girata al contrario, è trasposta in qualche modo questa matrice, ma se le operazioni che devo fare sono operazioni prevalentemente sulle colonne, perché no? Non è sbagliato farlo, sono io che decido di rappresentare questi dati in un modo un po' diverso dal solito, perché magari mi conviene. La prima rappresentazione invece, eh, diciamo così, rappresenta i dati... In modo lineare, dove non si vedono più le righe e le colonne. È quella che è più distante rispetto alla rappresentazione della matrice. Quindi non mi sento di dire che è sbagliata, perché di nuovo per alcuni tipi di applicazioni potrebbe andare benissimo, no? eh, però significa che diventa difficile è più complesso accedere a un elemento conoscendo riga e colonna. Perché mentre prima faccio, in questo caso potrei fare eh, matrice di riga, colonna per accedere a un elemento, e nel caso sotto lavoro al contrario, farò matrice di colonna, riga, ma ci arrivo comunque. Nell'altro caso devo fare una cosa un pochino più complicata, tipo matrice di riga per numero di colonne più, più colonna. Cioè devo farmi i conti io di dove si troverà, lasciamo perdere no, il dettaglio di questa formuletta, ma eh, se la riga è 0 avrò 0, 1, se la riga è 1 avrò 2, 3 come indici. No? Quindi è, un pochino, è più macchinoso sicuramente andare a accedere ai risultati. Può darsi, non escludo che ci siano alcuni tipi di programmi, alcuni tipi di elaborazione per cui magari questo risulti più comodo, però tra tutti è quella, diciamo così, meno preferibile nella maggior parte dei casi. Non posso dire sbagliato perché magari ci sono dei casi in cui conviene, no? E i dati ci sono e sono comunque reperibili, li posso trovare e capisco. E posso Diciamo così, guardando questo capisco come è fatta la matrice se, se sto seguendo questa convenzione. No? Però è un po' scomodo lavorare. Immaginate se dovessi trovare dato una matrice più grande, dammi un elemento e eh, ti chiedono qual è quello sopra, sotto, sinistra, destra, e eh, che abbiamo fatto un'operazione che abbiamo fatto molte volte. Eh, quando sono tutti linearmente messi così diventa più complicato trovare dove sono i suoi vicini, no? capire dove andarle a trovare. Quindi avrei risposto in questo modo. Questa è la. La, la rappresentazione normale quella comune questa è altrettanto valida ma è un po' meno comune quindi bisogna fare attenzione perché è girata al contrario ma potrebbe aver senso se devo fare la rappresentazione per, per colonna questa non è del tutto sbagliata però è, diciamo così non è, è, è, è molto diversa da quello che si fa normalmente è, è, molto, è poco diciamo così, simile la rappresentazione in python è poco simile alla rappresentazione dei dati che voglio rappresentare a monte una cosa di questo genere sbagliato non lo direi a nessuna nel senso che in, tutte, in tutti e tre casi i dati vengono rappresentati in modo più o meno comodo a seconda delle operazioni che ci, che ci devo fare ehm, dunque, passiamo alla domanda successiva no? che era la 6 allora, la 6 cosa mi chiede? eccola qua mi chiede, spiega il concetto di visibilità di una variabile e indica la differenza tra variabili locali e variabili globali. Allora, eh, la visibilità di una variabile è la porzione di codice in cui tale variabile può essere utilizzata. Tipicamente, sa, tipicamente sarà cioè, dal punto in cui viene definita fino alla fine della funzione. Okay? Definisco una variabile dentro una funzione, eh, eh, quindi da quel punto in avanti quella variabile si può usare, è visibile, quando finisce la funzione però quella variabile smette di esistere, cessa di esistere, perché eh, diciamo, è visibile solamente dall'interno della funzione essendo una funzione locale. Quindi le variabili locali sono definite all'interno di una funzione e visibili solo dal codice della funzione stessa. Una funzione non può vedere, né modificare, né leggere, né toccare, né conoscere le variabili definite all'interno di un'altra funzione. Mentre le variabili globali sono definite all'esterno delle funzioni e sono visibili, visibili a tutto il codice del programma. interno ed esterno alle funzioni quindi quando definisco una variabile A uguale 7 fuori da ogni funzione questa variabile A è visibile da quel punto in avanti del programma ma anche all'interno di tutte le funzioni e quindi eh, è preferibile usare variabili locali no? perché non si rischia di eh, modificare dati non desiderati. C'è cioè una variabile globale che è definita da un'altra parte, io sono dentro una funzione, magari richiamo un'altra variabile con lo stesso nome e sto andando a pescare una cosa che non c'entra niente solo perché casualmente aveva lo stesso nome, visto che noi non abbiamo fantasia infinita nei nomi di variabili, abc, ij, k, eh, rischiamo di riusare lo stesso nome. E se lavorassimo con una variabile globale, usare lo stesso nome significa andare a usare lo stesso valore. Invece se sono variabili locali, ogni nome è locale, è, è privato, è separato no? rispetto alle altre funzioni. Infatti quando noi strutturiamo i programmi in varie funzioni con la funzione main, facciamo proprio questo sforzo in più di creare solo variabili locali all'interno di tutte le funzioni e non abbiamo quasi nessuna definizione all'esterno delle funzioni, tranne magari le costanti in alcuni casi. Quindi facciamo un esempio, no? se noi abbiamo eh, che ne so, il tipico programma in cui all'inizio devo, devo leggere un file, no? e allora io file uguale open eh, di abc.txt in lettura, eh, file.close, e poi posso avere, che ne so, contenuto, testo uguale file.read, e poi return testo, ecco una, allora in questa funzione qui, queste... io sto usando due variabili, la variabile file e la variabile testo, e sono entrambi variabili definite dentro una funzione, e quindi sono visibili solamente dall'interno di questa funzione, se io avessi nel programma principale potesse, potrei chiamare leggi no? e poi se volessi fare print testo non funzionerebbe questo. Mi darebbe un errore perché, perché questa variabile testo, ho chiamato la funzione leggi, quindi la funzione leggi ha aperto il file, ha creato la variabile testo leggendo il file eccetera eccetera, ma questa variabile testo non è visibile dall'esterno del programma e quindi è una variabile locale in questo caso infatti se la volessi salvare usare nel programma principale farei t uguale leggi allora potrei stampare t perché questo t a questo punto è il valore di ritorno della funzione allora scritta così questa t è una variabile globale perché ho scritto questo codice all'esterno di una funzione non sono dentro la def di una funzione sono all'esterno quindi per assurdo ok se io eh, avessi un'altra funzione mettiamo un'altra per non complicarci la vita che facesse print di t questa variabile t non sarebbe un errore eh, ma farebbe, potrebbe accedere a questa variabile t che è stata definita a livello globale eh, globale cioè fuori dalle funzioni se invece io Okay? Quindi dentro questa funzione in cui questa variabile t non è definita, ma è definita a livello globale quindi questa t fa riferimento a questa t che avevo indicato là. Che crea ovviamente un po' di confusione col codice perché dice ma questa t cos'è? Da dove arriva? Eh, arriva dal programma principale, no? dall'ambito globale. A meno che io all'interno abbia, abbia ridefinito uguale a 4 ad esempio, una, abbia creato un'altra variabile locale che casualmente si chiama nello stesso nome, nello stesso modo, allora in questo caso diventa una variabile locale e questa t fa riferimento alla variabile locale che nasconde quella globale. E capite che il mal di testa comincia a, a crescere perché alla fine cosa fa un'istruzione? Devo andare a vedere le istruzioni prima e quelle dopo per capire cos'è questa eh, maledetta eh, funzione. Um, e quindi si preferisce evitare queste condizioni di variabili globali, allora infatti quello che abbiamo imparato a fare è di dire, beh, il programma principale lo mettiamo dentro una funzione main, ok? e così anche il programma principale, se definisce le variabili, sono variabili locali, quindi non c'è dubbio che questa t non possa andare oltre, non possa scappare dal main, e alla fine come unica istruzione al di fuori, unica istruzione globale, abbiamo la chiamata della funzione main. No? questo schema qua di lavoro l'abbiamo fatto proprio per avere le variabili isolate separate in ciascuna funzione eh, Damiano mi dice ma il programma non viene eseguito dalla prima all'ultima riga eh, in realtà sì, ma anche se quando io trovo un'istruzione def eseguire questa istruzione significa leggerla e metterla da parte quindi trovo una definizione di funzione, salvo la definizione della funzione quindi non eseguo, non eseguo subito il codice della funzione questa funzione verrà eseguita quando verrà fatta la chiamata della funzione. Quindi le funzioni vengono lette dal, dalla prima riga in poi, okay? e la lettura di un def fa sì che la funzione venga messa da parte, salvata, ma non eseguita. Verrà eseguita quando ci sarà l'operazione di chiamata, che è indicata qua dalle parentesi tonde. E questo è il motivo anche per cui ci serve comunque la chiamata del main, perché semplicemente definire il main non lo fa eseguire, ma lo devo chiamare, questo main finale tante volte ce la dimentichiamo diciamo abbiamo scritto un bel programma ma non fa niente eh già, perché ha scritto tante funzioni ma non c'è nessuno che le chiama quindi abbiamo tutte le funzioni che vengono definite poi con la chiamata del main viene attivato qua lui crea una variabile locale t chiamando questa funzione leggi che a sua volta crea delle altre variabili locali che sono totalmente disgiunte, indipendenti la funzione leggi non può vedere le variabili locali del main e viceversa d'accordo? Ok, ehm, domanda 7. Quali vantaggi e svantaggi fornisce un insieme rispetto a una lista? Questa è relativamente facile, secondo me. Quindi un insieme e rispetto a una lista. Allora, ehm, i vantaggi e svantaggi, beh, poi dipende dai casi, però sicuramente il set è non ha duplicati. Quindi potrebbe essere uno svantaggio se dovessimo memorizzare i dati duplicati, o un vantaggio se invece volessimo evitarli questi duplicati. Mentre invece una lista può avere duplicati. Una lista mantiene l'ordine di inserimento. Ehi cosa è successo mentre invece un set non mantiene l'ordine eh, è in una lista è possibile posso accedere a un singolo elemento per, conoscendo l'indice mentre invece nel set gli elementi non hanno indice, non posso accedere ad un, ad un singolo però è rapidissimo controllare se un elemento esiste mentre invece nella lista il controllo di esistenza per sapere se in una lista c'è un valore richiede di leggere, tutti gli, di leggere tutti gli elementi, quindi è più lento. L'ultima differenza è che una lista può contenere qualsiasi tipo di dato, mentre il set può contenere solo dati immutabili. Quindi tuple, stringhe, numeri essenzialmente. Qui è un po' un confronto. Allora, quali sono vantaggi e quali sono svantaggi? Eh, non ha duplicati può essere sia un vantaggio che uno svantaggio, dipende dai casi, e anche il fatto di poterlo avere dipende da, dai casi. Eh, non mantiene l'ordine, è eh, tipicamente uno svantaggio, mentre l'ordine di inserimento mantenuto è un vantaggio eh, gli elementi non hanno indici, non posso accedere al singolo elemento, è uno svantaggio chiaramente perché è una cosa in più che posso fare con le liste è rapidissimo controllare se un elemento esiste, è un vantaggio perché in realtà sulle liste questa stessa operazione è più lenta può contenere un qualunque tipo di dato, è un vantaggio delle liste, può contenere solo dati immutabili è uno svantaggio degli insiemi. Le differenze sono essenzialmente l'ordine e i duplicati. Queste sono le due grosse differenze e il tipo di dati contenuti su cui poi si giocano le varie micro differenze. Ok? 8. 8 cosa ci chiede? Si considerano liste di insiemi, di nuovo, elencare la differenza da queste due strutture dati, evidenziare vantaggi e svantaggi e fornire un esempio di dati per la cui la presentazione è più opportuno utilizzare una lista e dati per cui la presentazione è più opportuno utilizzare un insieme. Allora, i primi due punti sono gli stessi della domanda precedente, il terzo punto lo possiamo fare, quindi diciamo che questa è la domanda 7 ma anche la 8, eh, in una lista... Eh, esempio di dati, che sono ad esempio elenchi di nomi di persone, e dove ovviamente è un elenco e possono esserci eh, elenchi alfabetici. Ad esempio, Allora se dico alfabetico, sto presumendo che ci sia un ordine di attraversamento e voglio che quest'ordine venga mantenuto. Nomi di persone sono nomi che possono essere ripetuti, non è colpa mia se per caso mi chiamo nello stesso modo di un'altra persona, non devo essere cancellato per quel motivo. Mentre invece nel caso di un insieme un esempio potrebbe essere qualche cosa che giova dal fatto che i duplicati vengano eh, eh, eliminati, che potrebbero essere, non so, i numeri usciti all'otto per cui io so che quel numero lì non può, non può comparire due volte se vado a vedere in quale cartella, nelle cartelle dell'otto, della tombola o di giochi simili, no? eh, in ogni cartella non c'è mai due volte lo stesso numero e nell'una non può esserci mai due volte lo stesso numero allora in quel caso ha senso ragionare con insieme, mentre magari voglio sapere se ho vinto, se ho fatto un ambo eccetera allora vado a controllare i numeri di una cartella se sono un sottoinsieme dei numeri già usciti allora in questo caso il controllo di sottoinsieme di appartenenza è immediato mentre invece sulle liste fare, dovrei fare un doppio ciclo è più, più macchinoso farlo quindi a me verrebbero come due esempi diciamo così eh, esemplificativi o molto distanti tra di loro questi due esempi 9 9 ci dice, quale tra le istruzioni seguenti permette di creare una variabile D2 che contiene una copia del dizionario D1? Allora, commentiamo queste quattro cose per vedere che cosa fanno. Quindi voglio creare, creare D2 come copia di D1. Okay? Allora, la prima istruzione NO perché viene creato un alias. Cioè nel caso di D2 uguale a D1, D2 sarà un alias di D1, quindi avranno due variabili diverse che fanno riferimento allo stesso dizionario. Non è una coppia, la coppia indica uno diverso, con gli stessi valori ma diverso. Ehm, poi abbiamo tre, altre tre forme in cui uso la funzione dict per creare un nuovo dizionario, quindi in questi tre casi effettivamente si crea un nuovo dizionario. A partire da che cosa? A partire da una lista di valori, a partire da una lista di chiavi, oppure a partire dal dizionario stesso. E nel, in questi primi due casi credo che non funzioni, che sia un errore, perché io non posso creare un dizionario partendo solamente da una lista. D1.Values è la lista dei valori presenti in D1, ok? Uh, i valori quindi che stanno alla destra del dizionario di 1.k sono le liste delle chiavi però non posso creare fatemelo verificare subito Forza. Allora, se io avessi un, un, una lista 1 2 3 Posso creare un dizionario a partire da una lista? No, perché dice eh, non puoi convertire eh, il, il messaggio errore è un po' criptico no? non puoi convertire una sequenza in un dizionario eh, ma se vogliamo anche intuitivo nel senso che se ti do solo i valori come fai a sapere quali sono le chiavi per creare una copia integrale del dizionario? Se ti do solo le chiavi, come fai a sapere quali sono i valori? Quindi questo è no, perché è impossibile eh, creare un dizionario da una lista e, non, e mancherebbero le chiavi. Idem, sull'altra parte, è impossibile creare un dizionario da una lista e mancherebbero i valori mentre invece questa è la parte giusta, ok? Allora Rebecca mi chiede, all'esame potremmo usare la console per verificare domande di teoria, certo che lo potete fare, nel senso che voi potete andare tranquillamente nella parte, nella domanda di programmazione, dove c'è PyCharm, PyCharm che sta girando e se volete farvi le vostre prove con PyCharm le potete fare benissimo. Ricordatevi anche che all'esame avrete e vi conviene come abbiamo già detto, eh, a disposizione il, il foglio con le funzioni, in cui ad esempio per questa domanda specifica c'era già la risposta. Aspettate un, aspettate un secondo che lo trovo, eh, informatica. ecco qua, ad esempio questo è il foglio no, che potete scaricarvi dal sito questa è l'ultima versione che abbiamo prodotto praticamente nelle vacanze di Natale con qualcosa in più eh, dove in questo caso andiamo a vedere i dizionari c'era proprio la frase di.copy oppure dict di di restituisce una copia del dizionario, ok? Quindi già qua ci diceva che per trovare una copia era necessario no Passare come alla funzione dict un dizionario, d di, è un dizionario, non è una lista. Quindi la dict la posso chiamare usando le parentesi vuote, le parentesi tonde vuote per indicare un dizionario vuoto, oppure posso chiamare la funzione dict passandogli un dizionario e quindi crea una copia del dizionario stesso. Quindi in questo caso ce l'avete già la risposta lì. poi passiamo a quella successiva che è la 10 Il linguaggio Python mette a disposizione dei programmatori, dizionari e insiemi si richiede di fornire una sintetica descrizione di queste due strutture di dati complessi indicando almeno una caratteristica comune ok, allora un confronto tra dict e set dov'è che c'è l'editor qua questa è la 9 o la 10 la 10 quindi DICT rispetto ai SET. Vabbè, allora, i SET sono insiemi di valori singoli. Contiene valori singoli. Sappiamo che non essere immutabili, eccetera, eccetera. Mentre il DICT, invece, contiene delle associazioni. Chiave valore, quindi è un tipo di, di dato già più articolato, perché è un insieme di valori e un insieme di chiavi. Ehm, è mutabile, posso aggiungere, cancellare chiavi e modificare valori anche il set è mutabile, posso aggiungere, cancellare elementi, ma non modificarli, non posso modificare un elemento perché il tipo di elemento deve essere immutabile, quindi non posso modificarlo, posso cancellarne uno e inserire un altro, quindi il dizionario, l'insieme nel suo complesso è mutabile, è mutabile perché posso aggiungere tutti gli elementi, ma gli elementi che contiene invece sono, non sono modificabili, quindi in questa fase di modificare valori è diversa. Eh, una cosa che hanno in comune è che eh, le chiavi le chiavi sono univoche e non duplicate. E negli insiemi gli elementi sono univoci e non duplicati. Quindi questa è la parte che hanno in comune, se vogliamo. Eh, poi in un set gli elementi non sono ordinati, mentre invece in un dizionario le chiavi sono ordinate, sono in ordine di inserimento nelle versioni vecchie di python prima della 3.6 era anche vero che le chiavi non erano ordinate come un set invece nelle versioni recenti eh, si è creata questa ulteriore differenziazione hm? direi che questi sono i punti forse chiave eh, un insieme può contenere una lista senza duplicati mi chiede Michela un insieme, eh, Michele, un insieme non può contenere una lista perché essendo una lista non immutabile Uh, non, posso, non posso creare un insieme che contenga una lista non posso aggiungere una lista a, una, a un insieme se io provassi a creare un insieme set ok e potessi provassi ad aggiungere all'insieme una lista lui mi dice che il tipo di dato che sto per aggiungere sia cioè lista è unashable L'hashability, non siamo entrati nel dettaglio, ma è una proprietà dei dati che permette di estrarre un valore univoco, però richiede che il dato sia a sua volta immutabile. Quindi un insieme non può contenere una lista. Un insieme può contenere dei singoli elementi. Io posso fare add di 1, add di 2. Lo posso fare. Oppure posso convertire una lista in un insieme, B uguale set, un set che contenga gli elementi di una lista, però alla fine, se vado a vedere, gli insieme contengono degli interi, non possono contenere la lista, quindi possono contenere gli stessi dati che c'erano in una lista, a patto che questi dati a loro volta siano immutabili, quindi interi o stringhe. o tuple. Ecco, la tupla ha il vantaggio che anche questa è immutabile perché impedisce la modifica dei dati al suo interno. Però insieme di tuple comincia a essere cose un po' complicate. Ok? Ok, passiamo all'ultima, credo. Quale di queste strutture non si può realizzare in Python e perché? Allora, anche qua copiamocela, così la commentiamo. Allora, un dizionario di liste si può fare intendendo come un dizionario i cui valori, non le chiavi, sono liste. Ad esempio, che ne so, io posso avere un dizionario con i voti, quindi un dizionario la cui chiave magari è la matricola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e... Il valore è una lista che contiene i voti, 30, 29, 30, 29, e poi avrò un altro signore che ha la matricola 234, 321, che ha preso invece gli altri voti, anche lui. Quindi in questo caso è un dizionario, le cui chiavi in questo caso ho scelto intere e i valori sono delle liste, quindi lo posso chiamare dizionario di liste. Un set di dizionari invece questo non si può creare perché un dizionario non è eh, immutabile. Quindi non si può mettere in un set. Un dizionario di set sì si può fare, nel senso che un dizionario... In realtà ho due possibilità in cui le chiavi, no no scusate non è vero scusate, ho una possibilità sola, eh, in cui i valori ma non le chiavi siano dei, dei, dei set, eh, non le chiavi perché essendo il set, è vero che il set contiene dati immutabili ma lui stesso è mutabile perché posso aggiungerlo e quindi essendo mutabile non posso usarlo come chiave nel dizionario. Eh, un esempio cosa potrebbe essere? Eh, potrebbero essere: eh, che ne so, mi vengono in mente le slide dove c'erano i colori delle bandiere. Allora voglio sapere che colori ci sono le bandiere. Per allora, per l'Italia avrò l'insieme composto dai colori eh, rosso, bianco, verde. E ovviamente un, un, i colori non ha senso ripeterli, cioè non, non ha senso dire rosso, rosso, rosso, eccetera, eh? mentre invece Francia ha come colori l'insieme del blu, bianco eh, e rosso. Non importa l'ordine con cui gli elenco perché tanto dentro un insieme l'ordine si perde immediatamente. Facciamo attenzione ovviamente che queste parentesi graffe, quelle più esterne, vengono usate per definire un dizionario, perché vediamo che ci sono delle coppie chiave e valore separate dai due punti, quindi questi due punti fanno capire Python che queste parentesi graffe sono un dizionario, mentre invece queste altre parentesi graffe sono un insieme perché contengono degli elementi semplici e non delle coppie nome e valore separate dai due punti. Una lista di liste, vabbè non c'è problema, eh, sì altro che le usiamo sempre no? per fare le matrici, 1, 2, abbiamo visto già prima, 3, 4, non c'è nessun vincolo no? sugli elementi contenuti in una lista, anzi una lista di liste è una struttura dati molto, molto frequente. Questa era l'ultima. questa sì, questa sì, sì con la specifica che devono essere valori non chiari, questa no e quest'altra sì. Ok? Ah, questi sono i tipi di domande appunto, in cui vi si chiede un attimo di riflettere su quello che, fa, che fate, che facciamo, sulle, sulle caratteristiche dei costrutti del linguaggio, le variabili, i valori, i tipi e le, le strutture dati essenzialmente, le domande in grosso modo gravitano intorno a questa parte. Eh... Allora, Damiano mi stai dicendo che nell'esercizio di teoria c'era un PDF con esercizi di preparazione. Non sono sicuro di quale stai parlando. Allora, partiamo da qua, no? È uno di questi link, questo qui, il primo. O se mi metti il link direttamente facciamo prima. Sì, il primo. Esercizi di preparazione e domande di teoria il primo di quelli di programmazione ok adesso lo, adesso lo apriamo nel frattempo rispondiamo who il dizionario non può usare un set come chiave perché un set è mutabile ma le chiavi del dizionario si possono modificare? no, allora una chiave del dizionario una volta che ho inserito un elemento nel dizionario quella chiave deve essere immutabile posso aggiungere altre chiavi quindi il dizionario è mutabile perché posso aggiungere una nuova chiave e cancellare una chiave esistente ma una chiave una volta inserita non può più cambiare quindi in questo senso la chiave è immutabile, è immutabile, non può cambiare la chiave, mentre il dizionario è mutabile perché posso aggiungere o togliere chiavi. Quindi non posso usare come chiave di un dizionario un dato che possa stesso essere modificato. Okay? Uh, quindi quando tu dici le chiavi del dizionario si possono modificare, è un po' ambigua la frase, nel senso che il, il dizionario può modificare le chiavi che contiene, ma una singola chiave una volta inserita non può non deve essere cambiata. Io posso aggiungere un nuovo studente con un nuovo numero di matricola, ma non posso modificare il numero di matricola di uno studente esistente, se seguiamo l'esempio che abbiamo appena fatto eh, nell'esercizio. Allora, eh, il primo, mi chiedi questo, il primo di quelli di programmazione, si descrivono i principali costrutti di controllo del flusso nel linguaggio Python, No? se è questa la domanda a cui fa riferimento ehm, è, i costrutti di controllo sono if if col suo else e elif, sono for sono while e sono i costrutti diciamo così di controllo del flusso quindi quelli che ti permettono di controllare come viene fatta l'esecuzione quindi sono i cicli e i condizionali essenzialmente poi beh volendo c'è il with, c'è il try except che sono quelli un pochino più avanzati, soprattutto il try except per la gestione delle eccezioni. Quindi quelli principali sono i condizionali, i costrutti condizionali, quindi if, else ed if, i costrutti di ciclo, while e for, poi ci sono i costrutti per la gestione delle eccezioni, try except. Si parla di controllo del flusso, cioè grazie a tutti questi costrutti il flusso di esecuzione delle istruzioni non è lineare, può saltare dei pezzi o può tornare indietro e quindi questi sono i, i costrutti che servono per controllare il flusso di esecuzione del programma volendo uno potrebbe anche definire la, la def per creare funzioni come costrutto di controllo del flusso anche se in realtà non lo chiamerei proprio così perché in realtà ti permette di scrivere il codice che poi eseguirai dopo ma sicuramente if, for, while e try, except sono i quattro principali qui parlo di principali quindi non, non è necessario diciamo, Trovarli tutti, anche perché poi lì si entra poi nelle finezze di come è definito il linguaggio. Ok, um, direi che abbiamo fatto un po' una corsa, però siamo riusciti almeno a toccare i principali temi, i principali esercizi. Uh, almeno avete un'idea di che cosa aspettare all'esame e del tipo anche di, di, di, di risposta, no? un pochino che ci si aspetta, cercate di non fare dei poemi, di non allargarvi troppo, rispondete cioè, nel merito di ciò che viene chiesto, se ti dice fammi un esempio, fai l'esempio, non stai a spiegare, se ti chiede spiegare allora spieghi, no? se ti dice dammi calcolo del risultato lo calcoli, se ti chiede spiega come sei arrivato al risultato devi spiegarlo, quindi cercate di non... Eh, non serve scrivere di più se non è ciò che viene richiesto essenzialmente ok quindi cercate di resistere al di là ma spiego anche questo no? rispondi in modo puntuale alle, a, alle richieste sapete che le tre domande valgono due punti ciascuna quindi 2 più 2 più due sono sei punti d'esame che sono diciamo così, legati alla correzione di queste tre domande eh, che vi troverete all'esame di teoria e poi ci sono i 26 punti la no, 27 scusate, della correzione del, del programma, 27 più 6 fa 33, quindi partiamo da, da un punto di partenza abbastanza, non dico generoso perché non siamo generosi, ma abbastanza diciamo così, ampio, ecco, per poter anche diciamo così, ehm, contemplare qualche errore che possa saltarvi fuori. Eh, come vengono attribuiti i punti alla parte di programmazione? Eh, Innanzitutto se il programma funziona, cioè se il programma risponde alla richiesta che è stata fatta. Quindi questa è la, la discriminante principale. Se un programma eh, calcola correttamente il risultato, allora praticamente avete un, un ottimo voto. Poi a parità di questo potremmo andare a vedere... A dare, ma poi, ma veramente proprio il punto in più, o, il, o due punti in più, se è fatto meglio, se è più chiaro, eccetera, ma non, abbiamo, non avete il tempo di fare un programma, diciamo così, ben ordinato, ben documentato, eccetera, eccetera. Okay? Quindi l'importante, è se, se, se il programma funziona, nel senso che calcola il risultato corretto, attenzione, calcola il risultato corretto in tutti i casi, non solo nell'esempio che forniamo noi, voi lo fate girare con l'esempio, però se ci sono dei casi particolari diversi, con dei dati diversi, il programma deve comunque funzionare correttamente, secondo quanto è richiesto nel testo. Se funziona così, avete praticamente il massimo. Se invece mancano dei pezzi, o non sono chiari, o avete dimenticato i casi particolari, o ci sono dei bachi, eccetera, eh, allora chiaramente da lì si va a scalare, no? andiamo a scendere. Ehm... Ehm... E quindi... Dipende, chiaramente ci sono degli errori più gravi e errori meno gravi, se eh, sono dei programmi in cui leggendoli non si capisce minimamente cosa avevate in testa, allora questo diventa anche difficile quantificarlo. Eh, altri programmi in cui magari appunto avete dimenticato un caso particolare o da un'eccezione in un caso particolare e va bene allora a questo punto è un errore minore altri invece in cui l'algoritmo calcola magari qualcosa di, di, di sbagliato e allora a questo punto risulta magari al pelo sufficiente perché magari avete letto bene il file, costruito la è da dati ma poi quando l'avete analizzata non avete non avete capito la consegna, non avete capito come, come ottenerlo devo dire che le cose più importanti che vengono valutate di più sono gli aspetti di algoritmo chiaramente, no? di correttezza del risultato cosa stai calcolando? Poi in secondo piano invece ci sono gli aspetti diciamo così di forma no? quindi l'estetica del risultato l'ordine del codice eccetera eccetera però eh, come dicevo se avessimo più tempo daremmo anche importanza a queste parti ma per ora io check, vi chiederei di concentrarvi sul far funzionare il codice e ne parliamo meglio domani perché vi do un po' di raccomandazioni. Eh, il codice semplice: non incasinatevi la vita, non fatelo più complicato di quanto non sia indispensabile, perché poi dopo vi perdete. Creare, vedete, ricordo degli anni scorsi gente che costruiva dizionari su liste, su dizionari, su tutte le cose, quando in realtà non serviva. No? Quindi cerchiamo di rispondere alla richiesta senza complicarci troppo la vita. Eh, Nunzio, si può modificare un file di testo anche momentaneamente per generare casi particolari nel programma? assolutamente sì, eh, in questo caso io ti suggerirei di creare un file di testo separato tanto voi avete il vostro progetto PyCharm, potete fare ciò che volete piuttosto che modificare il file che vediamo come esempio magari creano un altro e fai sì che il programma legga quell'altro in modo da, eh, da, da poter fare le tue prove ma almeno sai che hai, continui ad avere riferimento che è il file diciamo così, di esempio con cui lo facciamo girare inviare quello che ho scritto, lo invio sì subito, appena finiamo quanto valgono le domande di teoria rispetto al programma l'abbiamo detto, le domande di teoria valgono 2 più 2 più 2, cioè 6 punti e il programma vale 27 qualora non riuscissimo a finire il programma ma fosse stato correttamente fino a quel punto come viene gestita la valutazione dipende da che cosa hai fatto Alessia, nel senso che se hai fatto tutti i calcoli tutte diciamo, le strutture dati l'algoritmo e poi non, so, non hai fatto la parte di stampa è un errore minimo, se invece hai fatto benissimo la parte di acquisizione dei dati lettura, controllo degli errori, stampe ma non c'è la parte dell'algoritmo, quello è un programma da buttare via Okay? quindi dipende nel merito, okay? che cosa avete fatto, non, miei colleghi, alcuni miei colleghi la pensano diversamente, io vi consiglio di concentrarvi sulla parte dell'algoritmo e poi in un secondo momento rifinire l'input, quindi controllo gli errori, rifinire l'output e farlo dopo, perché se vi cominciate a perdere nell nella gestione degli errori di ingresso, che sono importanti, ma poi vi fanno perdere tanto tempo e rischiate poi invece di non avere tempo per fare la parte di algoritmo. Voi nel dubbio il programma lo consegnate, poi sarà, magari, sarà poi a me decidere se è sufficiente o no quello che avete scritto. All'esame dobbiamo portare il prontuario? Sì, ve lo portate e ve lo stampate voi, noi magari ne avremo alcune copie di, di, di scorta, ma vi conviene già portarvelo, anche perché noi non riusciamo a stamparli a colori, quindi verrebbero stampati in bianco e nero. Eh, comunque su altri dettagli a proposito dell'esame ne parliamo domani perché domani parliamo di una parte di programmazione, della parte dell'esame chi non l'avesse ancora fatto, gli chiedo di fare la simulazione di esame che c'è sulla piattaforma Exercise del corso, entro domani uno perché così provate a usare la piattaforma con Lockdown Browser che purtroppo se fossimo stati in aula l'avremmo fatto insieme ma a distanza Lockdown Browser disabilita Zoom e quindi non si riesce a fare entrambe le cose insieme quindi dovete farlo per conto vostro, provateci così domani mi dite se avete avuto dei problemi nell'usare il eh, lockdown browser con la piattaforma e poi eseguiremo comunque l'altro esercizio e, e poi anche qui continueremo a parlare un pochino delle, dei suggerimenti in vista dell'esame mm. eh, facendo la simulazione non mi ricordo se il tempo si è impostato perché nella simulazione che abbiamo questa volta ehm, non abbiamo messo le domande di teoria penso che ci sia lo stesso il vincolo di 90 minuti ma non ci sono domande di teoria quindi diciamo così probabilmente altrevi da soli, per essere sicuri. Ok, vediamo se ci sono ancora le domande dell'ultimo secondo, altrimenti l'esame dura 90 minuti, sì. 90 minuti complessivi tra teoria e programmazione. Vi mando adesso le risposte complete, poi le salvo anche sulla pagina del corso ovviamente. S eh, queste risposte chiaramente non sono ordinate, perfette, spiegate bene, no? sono state un supporto alla spiegazione, quindi non prendetele come, ah lui ha scritto quella parola lì in quel punto, no? l'ha scritto così quindi lo devo spiegare anch'io così, è semplicemente una traccia no? per scriverci ciò che Ciò che abbiamo fatto è per aiutarci a capire i ragionamenti, okay? Non prendetelo come una dispensa fatta bene con le soluzioni, ecco, no? che non vuole che poi circolasse nel modo sbagliato, no? la faccio volentieri, ma poi <ride> gestitela correttamente. Eh, All'esame eh, all sì, eh, si può chiedere, allora, eh, la maggior parte di voi saranno o in aula o in laboratorio, o in live, faremo poi i turni sulla base della dichiarazione che abbiate avuto, abbiate o non la disponibilità del dispositivo elettronico, eh, e ci sarà sempre qualche sorvegliante, che da un lato sorveglia, nel senso che cerca di non evitare che copiate, ma dall'altro lato potete sicuramente chiedere dei chiarimenti rispetto alle domande. Quindi siamo lì apposta essenzialmente. Ovviamente non, non possiamo rispondere sulla su ciò che fate voi, ma possiamo rispondere sul, sulle domande che abbiamo fatto noi quindi chiarire le domande, sì domande su ciò che avete scritto, no, no non mi potete chiedere, ma qui ho scritto giusto, qui va bene no. no, te lo dico poi dopo ma te lo dico dandoti il voto ok allora vi saluto, non voglio sforare troppo, eh, noi ci vediamo domani, solita ora solito canale, per l'ultima lezione se non sapete cosa fare oggi, ma anche se sapete cosa fare e non l'avete ancora fatto, compilate il questionario, il CPD. Buona giornata.